Oggi, per la nona lezione sull'uso delle aste di rilevamento, parleremo di un materiale abbastanza unico, in quanto non sempre menzionato giustamente attraverso i canali informativi. E quindi oggi parleremo dell'argento, del rilevamento dell'argento sui fiumi dove si trova, come si trova e come si presenta. Come tutti sapete l'argento è un materiale molto antico, è stato utilizzato per secoli, per millenni, da tutte le più antiche civiltà conosciute. Eh, questo materiale eh, si può dire che è un tantino abbastanza difficile da individuare, a meno che non ci siano miniere particolari in cui ci sia diciamo, una, una elevata presenza di minerale di questo tipo, come nelle miniere della Grecia, nelle miniere del Sudafrica, nelle miniere russe o americane ecco, da noi si trova principalmente sotto diciamo sotto altri aspetti però comunque riusciamo a trovarlo oggi vi farò vedere come si presenta come vi farò vedere con le aste di ricerca si può rilevare anche questo materiale quindi oggi verranno utilizzate le aste di ricerca della serie 2021 andiamo subito ad utilizzarle per rilevare la moneta d'argento come sempre annullate il campo posizionate le aste e scansionate vediamo dove è il campo le aste si chiudono immediatamente vediamo se il campo è esattamente dove le aste ce lo indicano noi ci spostiamo un attimo molto lentamente dobbiamo dare il modo alle aste di stabilizzarsi e vedere se effettivamente il campo è nel punto indicato. Ritorniamo in posizione normale. Ecco, vediamo un attimo. Le aste si chiudono. Aspettate che si stabilizzino, chiudete le aste, bloccatele e andate giù in verticale. Ok, la moneta d'argento è stata appena rilevata. Ora passeremo al minerale. Bene, allora... Queste aste della serie 2021 sono state progettate e costruite specificatamente per il rilevamento dell'argento, quindi eh, facendo determinate prove ed alcuni esperimenti si può giustamente desumere che queste aste siano in grado di rilevare l'argento non solo l'argento raffinato ma anche l'argento eh, diciamo di consistenza minerale ecco rifacciamo un attimo le aste si incrociano vediamo lasciatele stabilizzare perfetto ecco l'argento naturale si presenta in questo tipo di ciotoli ecco diciamo che essendo visibile in questo modo non si riesce a capire subito il tipo di materiale ma comunque questi diciamo questi sassi vanno frantumati e riscaldati e naturalmente vengono devono essere riscaldati in modo che il materiale possa separarsi recuperare questo cioè il vero argento contenuto nel minerale vediamo se questo è un minerale che ha una buona diciamo una buona quantità di argento al suo interno e facciamo la prova con le aste ecco come al solito posizionamento vediamo dove è il campo, ecco le aste si chiudono, vediamo dove si chiudono, allora, le aste si chiudono sul minerale d'argento, vediamo la moneta, vediamo la moneta d'argento, le aste si chiudono sul campo emesso dalla moneta d'argento, Vediamo un attimo di nuovo il minerale, eccolo. Vediamo il tipo di campo emesso. In questo momento si stanno disturbando vicende, in quanto troppo vicini, e quindi non riesco a dividere il campo tra la moneta d'argento e il minerale. Infatti, infatti non si spostano vediamo ok andiamo un attimo fuori campo e proviamo a riscansionare gli oggetti ecco le aste si chiudono immediatamente una vediamo giustamente le aste indicano la direzione da prendere vediamo eh, si stanno disturbando a vicenda quindi o li allontano di 10 cm oppure ok bene adesso vi faccio vedere quello che dovete fare questo mettiamo in parte un attimo i due materiali queste pietre contengono al loro interno alcune scaglie di argento molto puro e come potrete vedere con le stesse aste di rilevamento possiamo andare a rilevare il campo emesso da questa piccola pepita d'argento vediamo ok adesso vediamo un attimo lasciatele stabilizzare giù in verticale l'incrocio ce lo da qui tra il pezzo di quarzo grande e quello piccolo quindi noi dobbiamo aprire la pietra, come potete vedere io l'ho aperta a sezione perché a volte il minerale si trova all'interno e non lo vedete all'esterno, ecco, il minerale si trova qui, potete vedere la piccola scaglietta in argento eh, rappresa tra il quarzo e la copertura rifacciamo la scansione allora fuori campo vediamo dov'è eccolo questo è una bella pepituzza di argento naturale naturalmente non era visibile all'esterno e ho dovuto praticamente ho dovuto praticamente spezzare il materiale per vedere al suo interno. L'interno del materiale ci dà delle piccole scagliette, sempre colore dell'argento raffinato, rapprese tra i quarzi e la copertura. Le aste indicano che questo è argento. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. Vediamo se riusciamo a farlo vedere bene. Ecco. Le scagliette si trovano qui. Posso la bene? per la nona lezione sull'argento naturale è tutto vi auguro buone ricerche e naturalmente ci sentiamo alla prossima lezione buone ricerche a tutti